Grazie Presidente. Io ringrazio il eh, collega Fassina per aver portato all'attenzione dell'Assemblea Capitolina questa problematica e poiché sono eh, stata sollecitata in qualità di Presidente della Commissione Politica e Sociale sull'analogo problema dal consigliere Figliomeni, anche lui firmatario eh, con me della mozione del collega Fassina, e Mi sono presa l'impegno con loro di eh, seguire il tema e di eh, portarlo anche in commissione per eh, vedere gli ulteriori sviluppi. E noi dobbiamo comunque tenere alta l'attenzione su tutto quello che può migliorare la vita e la qualità della vita dei cittadini romani e anche questa strada eh, dobbiamo percorrerla. E ringrazio il collega Fassina per aver implementato la mozione con il nostro suggerimento anche per eh, aumentare la, il coinvolgimento delle associazioni e dei comitati e per vedere un percorso partecipativo. E quindi il nostro voto a questa mozione sarà sì.